Grazie Presidente, siamo alle battute finali. Voglio iniziare innanzitutto con i ringraziamenti che non sono assolutamente diritto perché questo provvedimento è stato visto a più mani con l'assessorato, con Roma Servizi per la mobilità, con il Dipartimento, anche perché eh, è eventualmente propedeutico poi la delibera di giunta vera e propria che... Eh, renderà effettiva questa uh, modifica, uh, riassumo brevemente tutto quanto ci siamo detti, un provvedimento importante e fondamentale per ridurre la congestione uh, dovuta al traffico privato in ore eh... Alte, nelle due ore del pomeriggio dalle 18 alle 20 nelle zone del centro storico, questo consentirà da subito una maggiore efficienza del trasporto pubblico eh, di linea e non quindi gli autobus ma anche i taxi che avranno eh, meno intralcio dovuto alle automobili private per poter essere maggiormente efficienti e puntuali. Eh, Dall'altro lato eh, aumenteremo l'offerta di trasporto pubblico, eh, penso all'estensione dell'orario del tram 3 che già c'è stata dalle 22 fino a mezzanotte e mezza, penso ai minibus elettrici per il cui recupero Atac ha già bandito una gara e quindi dal prossimo anno torneranno a circolare nelle zone del centro storico tutti questi provvedimenti chiaramente andranno assolutamente a beneficio delle attività commerciali che da un centro storico meno caotico, meno congestionato potranno solamente che beneficiarne perché l'attrattività per i potenziali clienti sarà sicuramente maggiore perché come dicevo all'inizio ci sono dei limiti fisici, anche volendo non possiamo andare tutti in macchina a Piazza Venezia, ma possiamo andarci tutti con l'autobus o con il tram o con la metropolitana e queste funzionano meglio, ovviamente soprattutto i tram e gli autobus che sono di superficie, funzionano meglio se eh, c'è meno congestione, se ci sono meno automobili eh, private e quindi tutto questo eh, si eh, va ad inserire con il PUMS, eh, le linee guida che abbiamo votato eh, in precedenza, con il regolamento per i bustori, che voteremo eh, tra poco e appunto punto non meno importante quello che abbiamo chiarito con l'ultimo emendamento cioè di estendere anche l'area della ZDL Centro Storico per ricomprendere via di San Gregorio e via Petroselli provvedimento fondamentale anche per restituire quelle aree che sono preziosissime anche solo dal punto di vista culturale e archeologico e paesaggistico, per restituirle ai cittadini e renderle maggiormente accessibili e fruibili Grazie Presidente